9, 9 giorni no, te, non te, mai te, non ci siamo a staccare un ciclone ci sta, ma come sei l'ottimato in scelso? non direi il Giuseppe. Samir, di qualcosa io Samir, tu non capiri, io con il mio cazzo ti trappasso tutto quanto Monelli cosa c'è questo cosa c'è questo dove cazzo sta qua ah, cosa c'è questo cosa c'è questo la ah, anche... zona giorni... si è mi ha fatto incazzare la zona mi ha fatto incazzare ecco è nulla io comunque sto al torino comics per un altro giorno oggi è sabato domani poi vabbè starò a como e è nulla è e ora devo lavorare non...